Assessore Loffredo, Lucida Artista sarà anche Luci della Solidarietà con la mostra Bella Sempre. Assolutamente, è una bellissima iniziativa. Quando ci eravamo visti con i vertici del CNA, pensavamo a quale potesse essere un'iniziativa da fare. E credo che questa iniziativa benefica con l'acquisto, l'incasso devoluto in beneficenza per comprare un macchinario a ruggi, sia una scelta intelligente, attraverso l'artigianato, attraverso la, la ceramica e attraverso tante associazioni che hanno voluto dare il loro apporto. Credo che questa sia il compito, la cosa più bella per noi amministratori, stare vicino a associazioni come il CNA in silenzio, fare la nostra parte e ricordarci che ci sono persone meno fortunate che può toccare sempre a uno di noi, quindi sostenere queste iniziative e questa iniziativa darà una cosa importante, permetterà che il periodo delle luci d'artista le luci possano splendere, la luce della speranza che può salvare molte vite, quindi grazie ancora al CNA.